Il mercato dell'exit in Italia è impossibile, imprevedibile, difficilissimo e totalmente in mano al caso, okay? Per cui il mercato dell'exit è cioè quanto ok? Per cui non si può pensare di fare solo eh, la venture incubator classica. Cioè non si può pensare di continuare a prendere startup e vendere startup, perché due motivi: tu vendi sei due cose. Uno, un investitore in una fase intermedia che mette un round importante per la fase di internazionalizzazione. Esempio classico, in Whatsapp, un fondo di investimento americano che si chiama Sequoia, conoscete, uno dei più grossi, ha investito 50 milioni di euro e Whatsapp dopo lo usava tutto quanto il mondo. Noi dal 2005 abbiamo investito 15 milioni di euro in 60 progetti, quelli lì hanno investito 50 milioni di euro in un progetto unico e noi siamo quelli che abbiamo investito di più in Italia, per cui questa fase qui è molto difficile perché servono tanti soldi, okay? Seconda cosa, te conosci qualcuno che comprerebbe Whatsapp per 19 miliardi di dollari in Italia? Non esiste. La prima cosa che tu gli chiedi è: ma sto Whatsapp chi l'ha mai pagato? Cioè, dove fa soldi? Ok? Noi abbiamo la, la mentalità che cioè, quando fatturi, Quando arrivano da noi le imprese, si sì, bella questa questa caffè, ma quanto fatturate? Noi non fatturiamo, noi facciamo soldi quando vendiamo, ok? E loro questa cosa qui li destabilizza totalmente. Infatti, Whatsapp 19 miliardi, chi di voi ha mai, mai pagato un zato? nessuno eh, tranne quelli vecchi, quelli un po' più giovani che hanno dovuto, io l'avevo da no? capito? Lui dice, ma come fa a essere in America c'è la concezione, in America e in Israele di comprare tecnologia anche se il business model non è ben chiaro da noi questa cosa non esiste okay? per cui le vendiamo tutte? no, alcune cerchiamo di tenerle dentro e utilizzarle per i servizi che fanno per i servizi che offrono ossia se vediamo che è una è molto interessante soprattutto quella degli investimenti diretti noi abbiamo quote più grosse diciamo guarda non ti vendiamo ti teniamo qui e praticamente siamo noi quelli con cui fanno la partnership ok invece di darmi via a un'azienda esterna diciamo stai qui magari ti facciamo un affitto più basso ti diamo più servizi però stai qui e ti usiamo noi come erogatore di servizi